Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di farro con zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farro, zucchine tagliate a dadini, olio, acqua, sale, mais, pomodorini tagliati a pezzetti, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale, posizioniamo il cestello con il farro, smuoviamo un attimo i chicchi, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma, Facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le zucchine sono cotte, trasferiamole in un'insalatiera. Anche il farro è cotto, trasferiamolo in insalatiera con le zucchine. Aggiungiamo anche i pomodorini, il mais, l'olio e aggiustiamo di sale e pepe. L'insalata di farro è pronta, serviamola. Insalata di farro con zucchine. Grazie.